Come questi due temi, portava l'acqua dal vero. Villoresi al Naviglio Grande che era un progetto già sedimentato presso gli Enti anche se con un tracciato diverso perché il Naviglio Grande in Darsena arriva con troppa poca acqua e non lo si può caricare di più a monte poi dopo una volta vi spiegherò cos'è ma ve lo spiegano gli idraulici che è meglio no, non, certo. Però eh, quindi queste due finalità hanno guidato diretto. detto questo che Expo voglia passare a destra sinistra Expo ha la necessità a questo punto fra le opere incaricate no, di se... realizzare la via d'acqua ma non è che si scaponisce e i progettisti, dalla fattibilità al preliminare, hanno fatto delle verifiche che erano più puntuali, tratto per tratto, con le criticità, con un'opportunità che si è aperta, va detto, che prima non c'era dell'accordo che si è trovato per riuscire a, trovare, a passare lungo il deviatore, perché all'inizio ce l'avevano negato certo, questa possibilità, scusi, quindi scusi, non si sarebbe potuto passare visto, in quel canale. Scusi, eh, visto che siamo arrivati al punto cruciale, una domanda per cui non è che Expo si eh, per, per semplificare bene. La, la spiegazione, così ce l'abbiamo fatta arrivare quasi alla fine della spiegazione e io ho qui un tracciato no? questo qui è il lavoro che ci ha dato Italia Nostra, Italia Nostra. Italia Nostra. ora io vi, vi, questi ultimi minuti vi propongo un esperimento visto che sì, uh -huh. è diventato un gruppo di studio in attesa poi delle rispettive posizioni io vi chiedo una cosa qual è? piniamo questi tracciati qui c'è il percorso alternativo Italia Nostra qui c'è il vostro c'è cioè, eh, esempio parco di trenno Abbiamo detto all'inizio, poi così almeno facciamo un ripasso. Per quale motivo tecnico, per quali motivi tecnici, voi ritenete impossibile entrare da questa parte col percorso alternativo italiano Nostra? Se mi eh, li... Proprietà? Sì? Qui il tracciato è bassissimo e quindi vuol dire fare uno sbrego profondo 5 metri. Fa una cosa perché. che non è non, come il deviatore o l'ona, ma ci si avvicina. Che cosa vuol dire proprietà? Che cosa vuol dire proprietà? <ride> L'area è il, il privato, una scatola. Eh, Ehi, Bellizzoni, zoni. ascoltate per ascoltate zoni che è la vera sì, autorità. Ma no, ma che da la... questo? Cioè nel, nel, nel... Eh, eh? nel documento che noi vi mandiamo sul percorso, noi vi diciamo sempre che il canale deve essere ripensato con una sobrietà diversa, perché questo canale è un canale eh, con quelle lunghe sponde innaudite che sembrano Sono, è esattamente, non è assolutamente eh, la tipologia dei nostri canali sul territorio dei nostri contadini quindi la sobrietà va anche lì non ci immaginiamo un canale a cielo aperto lì con delle sponde che arrivano all'argotto 12 no? metri, no? No. no si fa il buco, si mette giù una scatola eh, io... Perché questa va a non è mica vero che c'è un buco da okay e si copre 2 metri per 2 si smetti una griglia se si, si ritiene di mantenere la larghezza 2 metri cioè, queste sono scelte poi di tranquillità che la soluzione tra inizio che inizio la inizio inizio con le, inizio con inizio le griglie inizio inizio che c'era nel progetto preliminare è stata abbandonata perché era una brutta soluzione dal punto di vista tecnico questo no, è soio perché? perché? perché è una, perché è una perché è pessima soluzione cioè, lo ambientalmente lo veramente ma per noi era rilevante combinarlo perché lì non attraversa i percorsi noi non possiamo, eh, scusate, non possiamo ogni volta che la situazione ci dà un po' di disturbo. Però, dire lo no, tuo no, no partiamo no, da ma no, e no, no, no, finiamo no, no, sì, no, no. avremmo risolto orizzonte cosa di dei regimenti di rompere il territorio con una fascia da 12 mesi per portarsi sul tracciato facoltà di architettura non può essere una soluzione interessante che io condivido peccato che l'altra metà di questa assemblea abbia detto che 300 metri prima bisogna combinare tutto per allora, poi, io, guardi, il parco per Pertini perché poi restare resta di sì. Mafalda di Savoia secondo me a qualcuno qui lo chiediamo, è, darà fastidio eh, quindi è un, è... E cioè. no, è, un è un problema di visibilità è un problema di gestione di un la legge non consente di fare corsi d'acqua interrati, c'è una legge non dello Stato, potrebbe. però la legge, in questo caso Stato consente, di, consente fare... di entrare in un parco per intero per fare una grande opera. No. Ah. Non parliamo di legge, stiamo parlando no, di i presidenti sono collegati. non lavorano con i però ogni volta che parla di essere. Un tubo interrato non è la stessa cosa. Un tubo interrato per brevità vicini è stato. ne abbiamo pezzo pezzo trattato con i gestori sotto le strade Gestorichi. i gestori vuol dire Villoresi e i gestori vuol dire gli enti tutori che Insomma. gestiscono allora quello che fa la musica e la regia qui no, è il Villoresi sì, no, non è solo no, Villoresi no, è, solo è, il è la regione Lombardia che è l'ente che autorizza i corsi d'acqua non è, e non c'è nessuno qui da chiedo scusa Lombardia. chiedo eh, scusa però prima avevo chiesto la parola che umilmente per fare un paio di considerazioni a continuità di quanto descritto prima la tradizione. Eh, Apre e chiude parentesi, a parte che chi decide cosa fare e come fare è il committente. Il committente in questo caso è MM, se ho capito bene. No, no. no, no. uh, Expo, esatto. Expo, e Expo. Eh, che è di proprietà dello, del governo, dello Stato, della Regione, del Commercio eccetera, detto questo, richiamandomi un attimino, qu riallacciandomi alla richiesta di sobrietà espressa da Pellizzoni. Eh, volevo un attimino fare una riflessione sul parco delle cave eh, perché avrei chiesto comunque poi ci ha risposto ce l'ha detto Pellizzoni perché ieri c'è stata una verifica in MM dove hanno riconosciuto la fattibilità del processo erano hanno riconosciuto e corretta questa informazione perché Andiamo io da ieri so che le quote, le abbiamo le quote ci le quote sono quote quindi volendo fatto. con un pizzico di impegno eh, perché con, eh, con vorrei, richiamare, prima, eh. vorrei richiamare la vostra attenzione diverse, ma soprattutto zone, sulla eh. tua eh, che qui in gioco non c'è solo eh, il progetto, gli appalti e i capitali investiti ma c'è il futuro di un territorio delicatissimo come il parco delle cave e mi riferisco che al tracciato che avete fatto voi, creerà delle piccole enclave che saranno aperte alla speculazione edilizia, perché voi tagliate fuori dei pezzi, dei pezzi di parco che non saranno più parco e quindi è facilmente ipotizzabile che saranno facile preda di speculazione edilizia, quindi perderemo altro territorio, ma al di là di questo c'è il, il futuro politico di questa amministrazione, perché questo sarà un prezzo da mettere in conto. Ora, quando, quando abbiamo un reticolo che è storico di Fontanini e come è stato ampiamente spiegato... Eh, richiede degli adattamenti, richiede dei, richiede dei collegamenti, richiede del lavoro, ma rispetta la storia del territorio. In questo modo voi avrete qualcosa, avremo la città di Milano, avrà qualcosa di bello da far vedere ai visitatori, soprattutto stranieri. Completamente a tema cioè, di... Expo. Tra il contado milanese, l'agricoltura milanese addirittura di epoca medievale e questo è un valore aggiunto e sicuramente qualcosa di molto più gradevole. E qui parliamo di, è chiaramente è soggettiva la cosa, lo riconosco, ma è sicuramente qualcosa di più gradevole che un, una sorta di canale di scolo eh, posticcio con una vegetazione posticcio. Eh, non ha senso creare altri canali cementificati quando esiste un reticolo di fontanelli, correggimi se sbaglio, Pellizzone, eh, che possono essere utilizzati. No? Non c'è più acqua, bisogna trovare la testa la testa del, del fontanile, è vero, non l'avessero cementificata, mi riferisco al no Misericordia no, certo so. e al Marcionino, mi pare che ci siano stati anche, eh, siano stati espressi degli intendimenti al ripristino di quei fontanili, cosa che è rimasta disattesa, cosa che è rimasta disattesa, eh, marchesitaggia per intenderci, eh, però il ripristino del reticolo di Fontanini, secondo me offre un valore aggiunto non trascurabile, non trascurabile e secondo me mi permetto di, fare questa, di, di far, richiamare la vostra attenzione su questa riflessione e da tenere in considerazione anche per il futuro politico, questa non è una questione tecnica, lo riconosco, perché qui si tratta solo di scelte politiche e pare che ci sia un input politico preciso affinché l'opera non venga cambiata è un input politico Scegli, però, è, un input. è un input politico che però si rivela, temo temo ahimè che si rivelerà assai dannoso perché poi quella roba rimane poi sulla la, la continuità di funzionamento permettetemi di avere qualche dubbio, però no, no, no, lasciamo no, stare, no, no, no, secondo me, sicuro, secondo secondo me tra, tra, tra poco tempo ci bisognerà fare dei nuovi appalti, dei nuovi lavori per ricoprirlo, ma questa è la mia personale opinione, e in, quanto tale, e in quanto tale vale zero, mi permetto di eh, richiamare la vostra attenzione su questi, questi aspetti. Le segnalo solo due cose. Le segnalo solo due cose, che allora lei chiede di non cementificare, infatti è quasi tutto verde, ha solo il fondello in cemento, nelle altre ipotesi viene chiesto di farlo scatolare per tratti, eh, quello scatolare è una soluzione eh, che è stata individuata solo in tratte specifiche perché una delle richieste, perché poi eh, le chiavi di lettura sono tante, era quella invece proprio su tutti i corsi d'acqua tendono a chiedere adesso il sistema ingegneria naturalistica, le sponde e la cura particolare del punto in cui l'acqua sfiora il verde perché dal punto di vista della formazione ecologica, dei corridoi ecologici eccetera è il punto fondamentale. Questo per dire che ci sono varie chiavi di lettura del tema come sempre, quindi non è che noi ne abbiamo pleveggiato, abbiamo dovuto tener conto delle varie chiavi di lettura e anche in alcuni casi di prescrizioni specifiche. Il tema invece è quello di utilizzare tanti fontanili, quello è proprio, tanti tracciati, è proprio incompatibile con un concetto di secondario, perché il canale è secondario, perché ha la finalità di portare l'acqua qua al naviglio. Ne può anche distribuire sul tracciato, però ha questa finalità principale e per essere gestito come secondario deve avere un tracciato unico, non può essere una serie di rigagnoli che poi in qualche modo arrivano. Per questo che noi abbiamo detto considerate sempre degli interventi poi complementari, in questo caso da Molino-Dorino per portare comunque dell'acqua nel reticolo invece minore e eh, con altri interventi legati alle vie d'acqua, perché poi adesso siete concentrati su questa perché vi riguarda, ma in realtà le vie d'acqua sono otto progetti e non è solo questo. Eh, ci so, stanno avviando con gli enti il recupero di alcuni eh, fontanili proprio le teste perché per esempio il Patellani e il eh, Mozzetta, mozzetta eh, hanno problemi grossi di rimettere in pulizia e funzionamento perché anche quando non vengono cementificati vengono in qualche modo annegati in tutto e di più ce lo sa so dire qualcosa il comitato fontanili perché lì i costi stanno lievitando perché continuano a trovare ogni volta che fanno una fattibilità più approfondita trovano dentro che ci hanno scaricato di tutto e di più e anche quelli partono da fuori dalla vostra area ma portano l'acqua nella vostra area perché comunque seguivano le, le pendenze naturali quindi per esempio quella derivazione che adesso viene un po' forzata sul Patellani dalla via d'acqua in caso di necessità poi potrà invece trovare il suo scorrimento naturale Beh, quando sarà sì, recuperato sì, sì, il fontanino. Lei mi sta giustamente Quindi le due cose argomentando sono... tecnicamente in maniera efficace, assolutamente attendibile e credibile delle eh... motivazioni tecniche. Sì, sì. Eh, chiudo, eh, perché ho dimenticato una cosa importantissima, ancorché brevissima, perché... Non andare a creare delle spaccature nel territorio, perché mi piacerebbe che un'amministrazione, una volta tanto a Milano, e mi auguro che voi siate la prima, gettano, gettino le basi per una futura totale tutela dei perimetri dei parchi, che una volta tanto un parco sia definito e rimanga quello, come succede a Londra, come succede a New York, come è quello da centinaia d'anni e nessuno lo può toccare, qui da noi è tutto alle... il parco, è questa entità astratta, stravagante che può essere aggredita. Marchesitaggia, eh, eh, Taggia, Ronchetto, Ronchetto delle Rane, eccetera, eccetera, eccetera. parco sud, Su, certamente, cioè, poi sappiamo Luca, sappiamo perché sono state le, create le due cinture parco nord e parco sud, in realtà, spartizione del territorio, cioè siate, vo, siate voi, è una piccola riflessione che vi propongo, siate voi a gettare le basi per una futura tutela dei parchi seria, Seria. Secondo me pagherà anche a livello politico. Può Se dire qualcosa moneta, <ride> no, su questa questione? Come, dire, come scelta dell'amministrazione sulla questione a cui faceva riferimento della tutela perimetrale del parco e, e del lavoro che state facendo e che sta facendo l'assessorato oltre che l'amministrazione? Sicuramente eh, adesso è il Sessore Visconti da, da svariati mesi alla delega al verde, il primo obiettivo eh, permesso anche che nel mese di novembre è stata varata, è stata approvata dalla Giunta un decalogo, una carta di Vision sul Verde dove viene come obiettivo dell'amministrazione quello di valorizzare al massimo il tema dei parchi. Credo che eh, scusate <ride> no, è un addetto ai lavori, <ride> ci sta spiegando. Poi potete condividere, ridere o non ridere, poi io rispetto. No, ma si ride perché mentre lei dice questo c'è il consumo del territorio di Pasqua. No, ma passiamo no, a Cioè, traghiamo sì, no, giù 120 no, no, no, alberi, ci però ci se le le le prendiamo pure dei parchi. Vada avanti, sto, le le Prego. Scusi l'interruzione. Ci sono situazioni, e poi personalmente due mesi che gestisco il verde, che no, forse no. dovrei essere l'ultima a parlare, però in ogni caso, perché dei due mesi di aver già preso abbastanza, eh, ci sono situazioni eh, pregresse, che comunque, ai quali l'amministrazione in ogni caso ha dato continuità, dove doveva dare continuità, sta creando degli elementi di discontinuità rispetto al passato eh, su situazioni anche nuove prospettiva futura e uno di questi scenari è chiaramente quello legato al verde, quello che diceva prima il signore sul, sulla chiara identificazione di quello che è un perimetro del parco, è sicuramente un tema molto importante, sulla piena disponibilità e fruibilità dei parchi da parte dei cittadini eh, rispetto alla... Agli alla, alla disponibilità di tutti di farne uso limitandone, limitandone le occupazioni anche per manifestazioni piuttosto che di altro tipo e sicuramente all'ordine del giorno dell'assessorato credo che eh, è un percorso progressivo è chiaro che realisticamente nessuno ha la bacchetta magica di dire oggi non modo no, domani sarà eh, totalmente l'opposto cioè, è un processo percorso che è avviato un processo graduale che si, vuole, che si vuole portare a casa che si vuole realizzare scusi il settore parchi e giardini mi scusi. Eh, che, eh, no, io sono rimasto quando lavoravo in giro no, no lo sottolineavo no, no, no, no, certo. no, no dico verde agricoltura perché sottolineavo un tema che anche stasera è stato sollevato dell'importanza dell dell'agricoltura sì. e l'aver messo assieme certo. il verde certo. l'agricoltura ha ecco. anche questo eh, prima Sapevate che internamente sì. l'amministrazione erano due, due ambiti, due settori diversi. Ecco, no, ma la sostanza sì. è questa: in che modo è stato coinvolto che lei sappia, visto che è appena arrivato, sì. il settore rispetto all'individuazione di tutte le alberature? Le chiamo a rischio, così sembra che non sono un maniaco degli altri. No, no. Le alberature bella, a rischio adesso? Cioè, con che criterio si individuano le piante da abbattere e quelle no? Il criterio dell'opera? o ci sono anche criteri di salvaguardia dell'alberatura compatibilmente con l'opera e alla fine uguale ce lo volete dire o no? quanti alberi verrebbero abbattuti e poi non si capisce il, il dottor, dottor il numero, il cancione, vado a memoria. è dunque no vedi il criterio, è stato, il criterio è stato un coinvolgimento progressivo, però più che il coinvolgimento del passato mi piacerebbe parlare del futuro. Eh, però, però la ti... mia domanda era su quello, lei lo saprà. Eh? Ma lei non lo sa. Eh? Quando, è. quando è stato, quanti alberi sono lo so. Quando sono stati recintate le aree no, no, dello no, staff? Lo no, so. Il discorso, il, per, il, per, il, il coinvolgimento che c'è stato nel, nel, nei mesi passati o negli anni passati so come è avvenuto, so con, con quali tempistiche e con quali logiche però non vorrei stare qua andare a riprendere aspetti No, No, le logiche che no, io l'ho chiesto solo come sì, eh? io l'ho chiesto no, solo come sono stati coinvolti dalla, dalla società progressivamente in base a determinate situazioni che si verificarono di volta in volta da però, Expo quindi però. siete stati coinvolti sì, sì, quando sì, c'è stata sì. la tracciatura del percorso con gli, con gli addetti ai lavori si sì. sono visti di volta in volta quali erano gli ambiti interessanti però a parte il passato me piace anche guardare avanti e siccome ad oggi nessun albero è stato abbattuto. Vabbè, sono fermi i ci siamo abbracciati da me. No, no, per cui, per no, no. Per cui per il processo è chiaro che dal nostro punto di vista, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, è trovare tutte quelle soluzioni che legate al percorso consentano di salvare eventuali alberature eh di pregio o comunque o impattanti o comunque significative, perché eh, anche magari piccole modifiche del percorso, parliamo del percorso attuale, se poi verrà modificato, vedremo, diamo un secondo sul percorso attuale che sì. non so se sarà meno predefinito, piccole modifiche, piccoli spostamenti, che vuol dire magari spostamento di un metro, sì. di due metri da una parte o dall'altra, potrebbero consentire di salvare determinate alberature, soprattutto quelle che dalla valutazione che faranno sì, i tecnici, chi sì. carra? tecnico è una delle persone più esperte ormai che c'è da anni nel settore verde agricoltura fatto prima mi ha chiamato sicuramente eh, ci esprimeremo in merito forse facciamo sul resto della città cioè le valutazioni che faranno valutazioni... anche questo in corso dopo le valutazioni adesso quando il percorso verrà tracciato avendo esattamente No, no siccome è stato già tracciato per in precedenza, sono, non si capisce. Come piacciono per No, no, no, no, no. no cos'è che ha detto? riprendiamo altri discorsi parlando di questo. Detto questo discorso, il nostro obiettivo è quello di dire comunque se si possono fare delle modifiche al tracciato minimali che consentano di salvare degli alberi c'è già la massima disponibilità da parte di ex, da parte di MM di operare questi spostamenti e iniziamo a salvare un determinato numero di alberi, non so se saranno 1, 2, 5, 10, 15, 25, non lo so, Adesso fate queste verifiche di piccoli spostamenti sapremo dire, tenuto presente anche del rapporto costi-benefici perché se un albero che merita di essere salvato, chiaramente lo salveremo, se il costo rispetto alla tipologia di albero è un albero più, tra virgolette, significante, perché non sono tutti importanti, però facciamo una scala di probabilità, faremo valutazione. Gli alberi sono 267, quelli che ad oggi sono interessati dal percorso sono 267 al Naviglio, poi nel percorso Pertini, poi diceva 140 e gli altri, rimangono 200. Gli alberi verranno saggiati. Sì, Adeggiamo questo 267 o qualche Aggi numero inferiore, sulla Gli alberi verranno ripiantati con la variante, con la variante, con la variante. ha 1 c'è la variante. La Maltauro è più generosa, sono dice 30, che ne mette 10 no? per ognuno. Battuto contattiamo <ride> la Maltauro. Sì, sì, ma non viene a sì, comprare dalla Maltauro, no, no, no, sì, no. ma sono sì, ma di Marianna. Sono di Canna. ha fatto degli approfondimenti sempre in questi giorni. Che le dimensioni degli alberi che dovranno essere rimessi? No, ma perché, perché non possiamo trapiantare, di specie che vanno a sì, sì, no, eh, re, re, re, ha detto che non è nessuno il qua eh, già qui sì, ce ne sono battuti eh, verranno rimessi eh, no però comunque perché c'è il rapporto 1 battucco 1 rimesso le dimensioni che standard che l'amministrazione richiede è un diametro di 21-25 21-25 o 26-30 di Ave tecnico eh, di sono delle modifiche che abbiamo fatto con Expo e eh, abbiamo, hanno, hanno attuate, eh, che verranno attuate e noi monitoreremo e presenteremo ovviamente No, il settore verde, ancora prima che arrivassi io eh, con grande attenzione, ma È Chiaro che poi eh, anche andando a vedere sul posto, faremo delle verifiche molto eh, puntuali, al di là dei rilievi che sono già stati fatti con eh, verifica vista, capiremo anche lo stato in cui si trova l'albero. Sapete benissimo che anche l'omologo. Sì, per quello c'è il dottor devono essere abbattuti per condizioni critiche in quello stesso, stesso posto da vedere se, se un albero è malato e dentro nell'opera così ha un'opportunità per avere per eh, eh, per opportunità perché sarà un'olta anche la però allora ci controllate tutti gli alberi del parco non quelli sul tracciato andate a fare la visita Adesso noi facciamo eh. un controllo molto sistematico sui diversi abili, Eh capo, senza no, pedizzomi. No, ma... Silenzio! Noi so no che controlliamo, cioè, grazie anche a noi. No. Anche... Lasciateceli eh. però eh. C'è un, un controllo. So però controllo. trovo assurdo che adesso si faccia il controllo. No, no, trovo no. no, no e no, no. lei dice adesso no, andremo no, a controllare no, no, adesso, quali adesso alberi. Adesso andremo a riverificare. <coughs> progressivamente sul percorso in maniera molto più puntuale poi se sono sempre controllati periodicamente questo c'è, c'è un controllo? Sì, andremo chiaramente adesso, poi non è che tutti i giorni si oh, no, però, mi scusi, se sono sotto controllo chiedo anche a lei questa è l'ossessione che abbiamo dall'inizio la prenda come tale ce ma per quale motivo questa via d'acqua ha un percorso tracciato da recinzioni che fino adesso hanno solo aree alberate. Parlo del Bertini e del Parque. Guardi, è un'ossessione. Se lei viene con me e con me andiamo a Falda di Savoia, viene lì, vede che la recinzione comprende solo la parte alberata. A sinistra c'è un campo da calcio, niente. Si prosegue in fondo ancora alberi. Allora, eh, siccome è successa la situazione paradossale due addetti della Maltauro ci hanno rassicurato sul percorso dicendosi che in realtà sono stati recintati per salvaguardarli. Vabbè, allora ormai tutto è loro, però rendetevi conto, cioè, ma per quale, motivo, per quale motivo voi del settore avete accettato la logica? ammesso che potevate opporvi, no? per cui una recensione la si fa passare solo dove ci sono gli alberi. Guardate che non è un'ossessione, cioè, uno ma se andate a vedere è così. Cioè, no, tutto vedere, questo no. è cominciato anche per questo. Allora, no, cioè, non se adesso vedere, noi usciamo da qui, ad esempio, anche se mi pare che per ora di terreni, per un confronto, per ora non ce ne sono, ad esempio con l'indicazione che io traduco, che se ci sono dei piccoli correttivi, all'altezza dei correttivi le recensioni vengono tolte. Questo non è male come segnale perché invece in queste ore con fallonieri le recensioni aumentano, aumentano o si annuncia che verranno aumentate. Allora partiamo anche dal punto di vista che la percezione della gente e le reazioni non possono essere gestite, organizzate all'infinito perché l'ultima volta ci siamo lasciati che i cantieri stavano fermi fino all'otto. È dal 6 che aumentano le recinzioni ed è dal 28, da e ve lo abbiamo da scritto, da che vengono annunciate che degli ampliamenti delle recinzioni e gli alberi rimangono sempre dentro di quell'area glielo dico perché forse magari voi non lo sapete però oggi ne buttano giù un po' in via cacca non hanno mai fermato i lavori in cantierizzazione uh, nuova cioè cantierizzazione. E no, e oggi ne canziena. hanno buttate giù eh, un po' questo è l'ultimo dei delle nuove cancellate che hanno messo in via cacca non hanno mai stati di lavorare la per la i la giorni di Natale ovviamente. Quello, quello, che noi possiamo, quello che noi possiamo garantire è quello che io e loro hanno detto per quanto riguarda tutta la questione delle bonifiche, per quanto riguarda le piante, per quanto riguarda la possibilità parziali, piccoli spostamenti per salvaguardare no? piante eh, di pregio anche piante importanti il numero ci interessava che fosse chiaro visto che io ho visto su giornali numeri tipo mille alberi abbattuti nel parco di Trenno e tutte eh quelle capisci, li conti adesso, eh, se tutti li dentro, scusa. Scusa. Ma io, perché i fossi vanno io, di fianco e filato? Perché non venite giù a fare un giro? Perché a... non ce li andiamo a camminare, lei, lei, dottor Moneta? ce li andiamo a camminare metro per metro? Questi parchi. Io, se vengo chiamato a prendere una posizione e mi dicono, guarda, che nel bosco dietro casa tua ti tagliano mille piante, Ma che discorso io firmo faccio 5.000 robe. Se noi vi diciamo che la direzione lavori e tutti coloro che sono preposti indicano quei numeri sull'intero tracciato al di là della recinzione che può essere stata messa male, noi abbiamo chiesto di mettere delle recinzioni con dei rendering. No, hanno sprecato e tu no, i non no, sì, hanno sprecato. Il ma sì, ma ho, ho capito. Poi... Hanno sprecato cosa? Io sì, sono... Perché non si può fare il percorso lungo chilometri solamente di recinzioni. Lì hanno sprecato tutto il ferro, tutti i soldi che per quelle recinzioni, per avere poi delle strade che non si possono neanche utilizzare noi siamo venuti questa sera abbiamo riconvocato una riunione che era in continuazione di quella del 19 per dare queste tre assicurazioni non per convincerci o per convincervi di una, della bontà di un'opera la prima era la cosa più, import più importante un punto era quello sulle politiche l'altro punto era la numer come dire, numericamente la questione degli abbattimenti con ripiantumazione comunque già prevista, il numero è quello. Tra l'altro, quel numero non tiene in considerazione la dorsale ciclopedonale, perché poi noi parliamo continuamente e parliamo solo di canale cioè e, già non, 5 piste e non riesco. Ma, ma non lo vuoi, non vuoi neanche la non ci posso credere comunque non ci posso credere che è una roba da pedale quindi questa è la questione degli abbattimenti e la questione del bracciato sul tracciato, io non lo so, eh, poi sento, eh, a me dispiace che ci siano delle reazioni eh, come se io esprimessi dei giudizi che impediscono delle, eh, delle attuazioni. Ho detto all'inizio, l'ho detto il 19 e l'ho ripetuto adesso, che per quanto riguarda il ruolo del sottoscritto e dell'amministrazione comunale, noi abbiamo questo tipo di percorso. C'è stata una conferenza di servizi ed è stata fatta l'anno scorso, più o meno, quando? di quest'epoca, quest conferenza di servizi che ha visto tutti gli enti, amministrazione comunale, regione, provincia, ARPA, ASLE, e sovrintendenza con alcune prescrizioni a cui poi loro hanno, dato tutto no, hanno andato tutta la, la tutta la... Tutti tra i cittadini. C'è stata, stata una conferenza di servizi che ha approvato un progetto un progetto che noi abbiamo accompagnato con diverse modifiche successivamente in continuazione. Questo progetto è stato messo a gara, la gara ha avuto una, un esito, l'esito prodotto che ha vinto la Maltaura che sta lavorando dentro questo perimetro avendo a disposizione questi mesi, noi possiamo solo decidere se spostiamo alcune, facciamo alcune migliorie o spostamenti che però siano compatibili con questi tempi. Lo so perfettamente che queste cose significa assumersi delle responsabilità. Lo so dentro qui ci passa anche la politica è la stessa cosa che abbiamo detto alla Darsena alla Darsena e in Darsena abbiamo fatto lo stesso tipo di ragionamento naturalmente i problemi erano per certi aspetti minori però anche lì un, una parte considerevole di cittadini no? che ritenevano che quel tipo di eh, eh, flori, di, di, di, di, di osi che era, era, che era nata era da, da, da, da salvaguardare si è opposta abbiamo fatto riunioni, abbiamo fatto assemblee ci siamo scontrati, alla fine adesso la Darsena verrà fatta, secondo me Naturalmente nel momento in cui fai queste scelte ci metti la faccia, ci metti anche, eh, come dire, sai perfettamente che corri tutti i rischi che una politica deve fare. La stessa cosa vale in generale, non voglio dire mettermi in bocca parole che non avete detto, lo dico solo come esempio. È chiaro che la stessa scelta sulla questione se fare o non fare Expo è stata una scelta che ha determinato, che non è stata fatta così... Eh, che, è stata, si, è, si è scelto, sapendo che una parte, non, non so se consistente o meno, di cittadini pensano che sia sbagliato. Su questa base c'è una scommessa che l'amministrazione comunale ha fatto a partire dal sindaco perché la cosa possa diventare un'opportunità. Per quanto riguarda il sottoscritto, che l'ha seguita un po' più di altri per il ruolo, considera questo tracciato, questo percorso delle vie d'acqua, un'opportunità una, una cosa, sulla questione delle bonifiche l'ho detto, su altro sono state dette da loro con Italia Nostra noi e, e Expo prima ci siamo confrontati, io credo che sia legittimo, eh, eh eh, da, eh, sì, ma è questione di una combinatura. Come... Alla fine, eh. no, ma, ascolta con favore. No, aspetta, io volevo eh, solo finire perché... un'idea a non prescindere da quello che volevo solo che, che fosse chiaro: è questione chiaro. di una combinatura. Eh? Eh? Il percorso di Trenno a questo punto, quello alternativo e quello proposto, è legato a due fattori l'esproprio il mio personale parere è che non sia così impossibile estante una volontà politica cambiare stato delle <ride> cose è una tombinatura allora, voi per un esproprio e una tombinatura no, entrate un in un parco per chilometri. no c'era un'altra un cosa a cui faceva riferimento allora il problema dell'esproprio e della tombinatura, della tombinatura è un problema tecnico io non... non... Francamente anche lì non ci arrivo. Sulla questione degli, spo, degli espropri, noi sta facendo, non è che si stanno facendo delle verifiche, sappiamo che ci sono delle... delle, delle, delle delle tempistiche legate a qualcosa ha qualcosa accennato anche lui i poteri del commissario unico scusa il i poteri del commissario unico quando servono voi quando servono noi il bariscono dimmi i poteri del commissario straordinario consentono come no? come no? non c'è bisogno dei poteri del commissario straordinario no ci sono solo bisogno di tempi ci sono solo bisogno di tempi tu sei glorissimo. ci messo la faccia ogni sì, a sì, non a Perché non siamo noi, sono ad attaccare i manifesti, dice eh no. il sindaco di venire qua. Allora, allora io, però, su queste cose non sono abituato per il rispetto che ho nei confronti tuoi, vostri e anche del sindaco. No, a dire e, e, e a, a mettere in mezzo persone che non ci sono, ah, su questa vicenda. Allora, io sono delegato dal sindaco su tutta questa partita ho presentato tutte queste cose in commissione, l'ho presentato e ci si, ognuno, qui, ognuno fa il suo io ho detto che chiederò al sindaco di venire a parlare non di queste cose perché tra l'altro il sindaco già, ha già incontrato la delegazione su, su questa vicenda a parlare, di altro, a, parlare di, a parlare di altro perché è del tutto evidente che non è che il sindaco la che può sapere tutto di tutto ho detto vogliamo fare un'assemblea vogliamo fare un'assemblea sulle questioni delle scientifiche di priorità per quanto riguarda il bilancio, io gli chiedo di venire sulla questione delle vie d'acqua, glielo dirò, ma francamente cosa vuole che venga a dire? Eh, dopo verrà certo. col sottoscritto con loro e con loro e dirà cosa ne pensate perché mica può pensare, potete pensare: i sta... manifesti però veniva. Eh? Ma cosa veniva? stai dicendo? Stai parlando di Giuliano Pisapia Pisapini! E questa è la partecipazione. Ma io metto in discussione questa partecipazione, ma no. questa assemblea a, a questa sera Deve dovevo fare una cosa e, e andate in no, un'altra dimensione no, no. mi avete, avete fatto dimensione. sentito dire no, non facciamo niente non perché non è vero che è andata in un'altra eh, dimensione è andata nella stessa dimensione ah. un esproprio e una tombinatura E questo è l'ostacolo È proprio si, sì, su treno l'ostacolo è un esproprio e una tombinatura il non passare di là è legato a questi due elementi l'abbiamo detto prima su treno l'ostacolo è un esproprio una tombinatura ma come no? anche lei ha detto prima, scusi Comunque sull'esproprio ho detto che c'è un problema di tempi. Ho capito! Ma il potere c'è quando si muove. ma bisogna chiedergli Noi... se lo vende o no a furia di parlare di tempi sembra di parlare di una bomba orologeria ma purtroppo non è né una bomba né una, una bomba orologeria è un, è un fatto che sta nelle cose cioè non è che lo dico io eh, c'è eh, un cronoprogramma ci sono delle robe sì ma lo so ma sapete anche qual è l'altra alternativa che non si farà nulla no? sì, l ha. L ha. qualcuno dovrà rispondere sì, sì. Sì. Qualcuno, dovrà, qualcuno dovrà qualcuno dovrà rispondere del fatto che intanto no, non si parla nulla no perché l'acqua dal sito bisogna comunque portarla sì. fuori ed è tutto evidente è uno che l'acqua dal sito io vorrei sottolineare, ah, ma, sottolineare. No. scusate io Barbara ascolti una gente, mi è chiaro che a chi non vuol fare l'opera mi è chiarissimo se questo era il tema ci mettevamo 30 secondi oh non hai capito tu ogni volta massimalizzi ma no io massimalizzo ah, no. Su, prendi un intervento, lo... allora, senti un attimo, un Ti stiamo dicendo a trenno, stiamo facendo un esempio, i due elementi che impediscono, se non sono scemo, e se non... il fatto di utilizzare un percorso alternativo, fatte salve tutte le esigenze di visibilità di quest'opera, che può diventare parziale, ma di visibilità, sono una combinatura e il problema degli esproprio. Allora, io sono sì. loro, no, non sono io se... Credo, se credo. Eh, Beh, detto prima. È uscito così no? dalla riunione. Io non quando eh. ha sintetizzato eh. ha detto me ne dica almeno due difficili. Ha detto questi sicuri. Questi eh, sono, sono, sono, sono quelli difficili. difficili? Assolutamente... E gli altri sono facili. Ah, no, no, no. non sono facili. Io è un però, casino, ma no, Scusate, io conto, vorrei sottolineare che qui tra le varie opportunità di Expo Shhh. ce ne stiamo perdendo una che è fondamentale, che è quella che i cittadini, forse adesso siamo un po' arrabbiati ed è sicuramente sì, vero e forse, forse abbiamo sì, i nostri motivi, però bambini. si è persa l'opportunità, a parte di sfruttare la conoscenza dei cittadini e dei loro gusti, adesso io la dico come gusti, perché <coughs> allora a me sembra impensabile che qualcuno di voi non abbia pensato, immaginato, sospettato, previsto, mettete la parola che, che preferite voi, che i cittadini, appena purtroppo si sono svegliati tardi perché soltanto quando si sono viste le transenne, la gente ha capito l'impatto. Però come potevate? Come potevate non è pensare? Avete vi ancora il sito con le barche? Con le eh? con cioè vi con vi la gente pensa che sia come i navigabile, I saluti dalle barche. A me piacerebbe. Ci abbiamo messo due mesi a fargli capire che era una roba alta pensa che il canale sia navigabile sì. Sì. Sì. così è stato l'immagine così è stata data l'immagine e quindi bisognava toglierla dalla Mamma. testa della gente poi fanno i rendering dei battelli che viaggiano sul Naviglio no. e digli dai le cose navigabili l'opportunità che l opportunità l opportunità si è persa è quella che avete adesso qua davanti adesso siamo arrabbiati però noi vi stiamo dando le nostre competenze in termini di conoscenza del territorio, in termini di ovviamente apprezzamento politico futuro, ma questo può non interessare direttamente a voi, al eh. però al momento non interessa, no, non però sì, comunque certo, anche l'opportunità, perché se Expo deve dare una grande opera, questa non è una grande opera, è sicuramente un grosso capitale speso, ma non è una grande opera, perché sarebbe una grande opera se si sfruttassero, le visto, il tema, visto il tema di Expo che è appunto nutrire il pianeta e quindi l'agricoltura è quello che nutre il pianeta. Ci troviamo in una zona che è caratterizzata appunto dalla presenza dei fontanili, dalla presenza delle marcite, delle risorgive, che ci invidia tutto il mondo. Vengono a studiarlo, è tipico Lombardo, è tipico di Milano. Quindi questa era la grande opportunità che bisognava cogliere, che bisogna cogliere secondo me, perché questa grande opera... Chi la verrà a vedere? Adesso parliamo la in termini di turismo, di cioè lei si aspetta, io adesso le faccio Tutti veramente, non è una domanda retorica, voglio una risposta sì o no, lei pensa veramente che il signor François dalla Francia che verrà a visitare la nostra, la nostra, la nostra grande la nostra expo? Verrà a visitare il Parco delle Cavo, il Parco di treno, questo che via questa che doveva essere la via navigabile? No. no, ma non è pensata per quello. Io penso che non è, beva, no. è pensata per no. quello. È pensata per portare l'acqua all'agricoltura del per Sud Milano, Milano ragazzi. Sì. Ma perché invece non cogliamo quella via? Dov'è la natura del Sud Milano con quel canale? Perché non cogliamo invece l'opportunità di renderla qualcosa di forte anche a livello culturale turistico dove effettivamente il signor François verrà a visitarla perché dirà ah beh, sì, effettivamente sono interessanti le marcite, non so come si possa tradurre in francese sono interessanti i fontanili l'agricoltura milanese questa era un'opportunità che ci siamo lasciati giocare siete ancora in tempo Esatto, io, io mi chiedo perché non è stato studiato questa opportunità che era veramente palese cioè, io penso che il che signore tal dei tali che verrà a Milano, verrà a Milano per tante ragioni, molto probabilmente, a prescindere dal canale o non canale, nel parco di treno può venire o non venire. vero Siccome ci sono altre cose su cui stiamo lavorando, è possibile che ci arrivi per altre ragioni, no? ma non certamente legato a queste. Quello che tu dici è, un disco, è, una, è una questione che tolta da posta così come le stai ponendo tu mi piacerebbe molto discuterne perché è possibile che noi abbiamo commesso degli errori sicuramente uno l'abbiamo commesso io l'ho detto dall'inizio no. forse perché vengo da una zona dove non mi è mai passato neanche lontanamente l'idea che un canale o una piccola roggia o una cosa potesse essere un elemento di disturbo. Per me è sempre stato. Vabbè, ma lui dice che è un Brianza. Com'è cemento? Ma perché secondo me il cemento quelli di Bosco in città? Secondo te che cos'è questa cosa? Secondo te che cos'è? Sono più cementati quelli di bosco in città del nostro? Questa è un'opinione tua ma lascia in città sono fatti la UIN e tutto dice bene noi li facciamo caro Emilio Gatta ci sfruttava dentro e era un ingegnere del ehm Politecnico ehm guarda gli ingegneri del Politecnico ho quei documenti che dicono altre cose per fortuna per fortuna attenti quindi basta un errore l'abbiamo fatto che è quello di dare per scontato che forse mi dare per scontato che 15, la gente. Metri, la rogia 15 metri, la roggia 15 metri! di cemento per due di canale dove larga, no. No. dove è no. eh, no, già scavate di Barbero per metri di canale scusami no, la gente è stufa di sentirsi no, prendere per il culo su Exxon sì, no, un conto è il lavoro no, che viene iniziato un conto è la conclusione un conto è la conclusione via d'acqua sul Wikipedia vuol dire trasporto un di persone voi siete dei è una via No, no, non, non è una via e ma, ma per quale ragione scusa? perché non è, per per, è non, non è una via d'acqua non è una via d'acqua no ma no, questo, è, è, questo, questo è un altro paio di mani è una roccia, è una roccia. ma non è una via d'acqua ma questo è, ma, non, è, ma questo è ma, non è navigabile ma solo eh. ma va già. la ma no, no, che cazzo ma vai lì, a vedere via Marino dove è già stata scavata non è una roccia cazzo sono passato oggi, ma, ma non sono ascoltato. Certo. Dai, tu. Vado a un minimo di 8 o un massimo di 12. un conto, no. un conto. Beh, di beh, perché questo poi entriamo nel merito di come viene un fatto canale, un conto. No, è un'opera nel mentre la stai facendo, un conto è l'esito finale. No, no, no, no, no. no, sì. c'è no, no, no, la sezione sì, da dei... 8 o 12 metri faccia vedere no il so per poi sotto la sezione l'invaso l'invaso l'invaso dove sotto c'è il cemento il cemento è 2 metri ma c'è l'invaso che è 8 metri o 12 metri il cemento se no facciamo il canaletto quadrato cos'è la sezione che fünf, verde. 40 centimetri di acqua e poi per giunta ci hanno messo anche un no la gente via no, no, io il non. Non. No, no. No. Eh, per fortuna non c'è voi non c'è voi non ascolta ci sono gli specialisti scusa allora scienza delle comunicazioni cerchiamo noi abbiamo il di fare questo scusa, allora no, tu hai detto allora, tu vieni dalla Brianza e hai il legittimo diritto di dire che da voi in Brianza non sarebbe un problema è un fatto di identità no, ehm... e io no, ti no, rispondo io che per un fatto di identità qui è un grosso problema lei che è ingegnere la così vede la roggia quanto è larga Direi che cioè, c'è cioè, un metro di quanto è larga la roccia è il canale lo svaso l'invaso eh Canaletto da due metri cioè, a parte. Da sponda a sponda. Oh, sì. Per la, per la nei parchi D emergenza io, io perché sta fatto giro dei fondo oh, oh, io sono un non, la non, la non, la non la sono ingegnere lei mi guarda il canale diciamolo pure il canale dove passa l'acqua ai due metri è vero ma io faccio delle sponde di cui per quale ragione facciamo nei parchi queste sponde? per una ragione semplice per prendere il giorno e basta no, se no non era una grande la opera. ragione è ma no sì, si scavi, si scavi si è tra e trasporto, trasporto terre ma no figure, ma si, si figura no, no, ma, ma no ma no, no, questa è, no, è la no, ragione no, perché passando nei panni c'è anche un po' di sicurezza e quindi basta po' di sicurezza prevede di io non so che risponde può trasporto un di e poi vicino si ponte sono ah, i bambini no, sì, che corrono nel prato sì, non c'è più, più un prato esatto, esatto, farlo. Farlo. quando finisce il prato comincia la discesa che va nel canale ma voi non avete mai visto come no, va no, il canale scusate io non ho una mozione un d'ordine cioè, eh, cerchiamo è proprio, di riportare si è proprio allargato per evitare che sprofondasse fa così fa così poi dopo devi lavorare devi metterci L'esito finale, finale è un canale che dovrà essere, non dovrà essere profondo in modo che non ci siano rischi, che dovrà essere largo per fare in modo che la portata dell'acqua... Cerchiamo di riportare la, la della discussione della... No! però di nei tutto. limiti civili. Non non è la profondità sì, ma il mondo viene allargato per essere, per, per, editarle, per essere vereditario no, di essere lo lo profondo. Lo le, è. le sponde, le sponde vengono ingentilite, dicono i tecnici. Ma il bambino non andrà, bambini, insomma, ma sicuramente non c'è un metro e mezzo che va dentro. Per favore, diamo, ritorniamo prima il progetto che ha detto Luca Trada di passare sotto le strade e andare direttamente quindi evitare parco aperto e parco di treno, si può pensare o no? Non ci siamo capiti dall'inizio. No, sì no. si ma come fai? No. No, è impossibile. Boh, è impossibile. No, ma è impossibile perché. No, no. La no, che vabbè, cosa fate ma allora? Ma, ma è impossibile no, perché una cosa no. del genere comporta non che riparti possibile. tutto da no. capo. Ha, ha detto che è una riflessione, non ha detto che deve ripartire da capo. Ha detto che su due, due piedi, piedi non sapeva dirlo. Ma, ma sì, tecnicamente, come fattibilità. Ma scusate, ma se io arrivo secondo in una gara sulla base di un percorso e mi vedo alla fine un progetto che è completamente modificato. Io come minimo faccio un'istanza di, di. e. lo no. No, so che non è un problema a volte, ma infatti se l'ho fatto un volo lo so benissimo. ma l'altra cosa è quello di farlo con un carabiniere di 20 metri come un soldo. Va bene, vai, vai, ah, come nel. No, non ridiamo di questo. date Cera, sarissi, due mesi fa il codice nazionale me l'ha fatto, dicendomi che non ero di treno ma di che cosa stai ridere. parlando? Eh, scusami mi dici delle cose <coughs> perché mi dici queste cose scusami te... ma scusa. la decisa è sera... qui la vedi la decesa, no, perché mi parli di cose che la decisa ne sappiamo ma tua le tua senti uguali perché <coughs> per forza di cose noi dobbiamo fare questo ragionamento cosa. cosa vuoi fare? che io faccio un, pro... un progetto per cui io comune di Milano metto un... faccio un'operazione di modifica tale per cui di il, il so, comitato la discussione la io me ne vado perché tutto deciso del ha eh, senso io c'ero e non hai avuto di meglio da no, fare cambiato tutto chiaro no? no. Ci ci ci fosse, fosse si fosse stata la sareste tutti stati, tutti che. stati eh, con no. noi il primo eh, maggio sì, del 2015 sì. apre i battenti mentre il, sul Gallaratese, sulla metropolitana si poteva allungare i tempi e quella roba lì eh, la differenza è tutto ma qua scelta. Io scelta. ma chi si è speculato su io ho responsabilità comunque io ho un'altra risposta a me spiace il suicidio del centro-sinistra ci prendo per il eh, culo tutti questo am momento la rappresenta l'amministrazione comunale è inquietante che venga detto che siccome si fa un'opera che è pericolosa l'ha appena detto, detto lei perché sì ci ho detto che i bambini se si, bambini se calmi, si, se allora si fa un'opera un di un metro e mezzo è. è assurdo che l'amministrazione comunale in un'area liberamente c è c è frequentata c è c è da tutti, bambini anziani, persone voi fate un'opera pericolosa non può far dire una cosa che non mi può far dire una cosa che io non ho mai detto ma diciamo no, no, noi diciamo noi che se io devo io non ho mai detto una cosa del genere non l'ho mai, mai, diciamo mai detto una cosa del genere non ho mai detto una cosa del genere, mai detto una cosa del genere. diciamo adesso qual è pericoloso. ma qual è il certo se io faccio un'assenzione così adesso non c'è pericolo perché c'è il trama ma se poi quella roba lì lei c'è la sua quella roba lì Mesi, la... sì, sì, no, dopo sei mesi finita la... Scusate, finita la... la fognatura! Dopo sei mesi c'è via Avete visto? Scusate! Sì. Sì. Sì. Sì. Sì, non no, no, ascoltare basta. le posizioni, io, noi siamo venuti Saresti qua con l'idea di, di informare su quello che abbiamo Spero fatto che e su come quali sono le garanzie, casa, di mettere in discussione, ma di prendere in considerazione delle variazioni che non mi mi andassero nella direzione delle modifiche a cui facevamo riferimento No, dobbiamo fare delle proposte. Le proporte qualche sono proposte che mettono in discussione ma non è vero. Tu stai parlando di un'altra cosa, sto parlando io sto di più. Bello, allora, per favore. su 30 ha risposto di... loro no, allora senti un attimo con per nero alle cose poi alla fine bisogna sempre dare un senso qualunque esso sia no? Ti hanno risposto loro. No, no, no, no, no, ho capito le loro risposte penso di averle capite adesso il ragionamento si sposta sul piano politico che a noi piaccia o no perché se no la conseguenza è politica con tutti gli annessi e connessi eh? allora, hai appena detto che la soluzione cui parlava prima Luca Trata, cioè eliminare il passaggio a parco Pertini. Ma a Molino Dorino non si può fare perché è straboggio. Primo, il subordine. Non si può fare il percorso alternativo di treno Italia nostra perché ci sono due problemi, li avete detti voi, la tombinatura e il problema degli espropri. Dal nostro punto di vista sono due problemi risibili. Okay. Voi avete la responsabilità politica di valutare se sono risibili o meno. Se tu dici di no, no io non posso. Ah, no, no, no, no, no. ah, no. no. Anche le no. obiezioni no, Io ti ho detto che, alla luce di quello che, è, che mi è stato detto, cioè io non sono né un tecnico Scusate. né io. io ho un altro ruolo. Noi abbiamo preso in considerazione questa ipotesi, l'abbiamo sì. verificata. L'abbiamo verificata in, in, in, in, ieri stesso. Abbiamo concluso una e si è come dire, arrivati a delle conclusioni che sono state proposte. Okay. Tu mi dici che. La questione degli espropri espro, si sta cercando di capire la tempistica ah. di quella. Tu mi dici che la questione delle, è risibile perché i tempi ci sono, no, perché se, la no, combinatura no, ho detto non che è un problema, un punto eccetera di vista, eccetera. L'accetto per, per quella che è. Perché è del tutto evidente che se per, qua, per quanto riguarda me, ma per quanto riguarda Expo e per quanto riguarda tutti, se... Io potessi fare gli espropri nell'arco di un tempo relativamente breve e sulla tombinatura le, le quote, quelle cose lì ci sono, ma perché non dovrei fare? Allora fateli. Oh. Ma perché, perché, perché non dovrei Fateli perché evitate uno scontro no, no. che è drammatico. Fate fate, dire, sua... Fateli! dire allora, fate la situazione con la proprietà Ligressi che oggi è gestita oh. solo da un curatore I curatori lavorano solo per passaggi informatici. L'accordo con Maria, proprietaria del fondo. Come sostenere i Probabilmente la si fa come un curatore fallimentare la perché la legge? Cioè lui fa un sì, ce l'ho anche io, un curatore fallimentare in casa, sto chiudendo l'azienda. Non mi venire a raccontare queste cose. Guarda, guarda, eh, Italia curatore fallimentari, non siete venuti fuori. Bisogna venirne fuori. Se volete, se volete evitare uno scontro che diventa pretestuoso a causa solo dei vostri problemi, guarda che un curatore fallimentare gli si parla. Ti presento io, le persone che gli parlano. Sì, eh? ma uguale che purtroppo questo meritano. è il limite del quartiere. Allora, il secondo ragionamento è noi dominatura... vogliamo che per il parco delle cave non venga distrutto va di essere adominiatura estesa. estesa. È una un'asserzione che non, non è abbiamo detto prima, l'abbiamo fatta su su Pertini. Iniziamo un'inchiesta a gran voce e su cui ci siamo Riprendiamo la dominiatura immediatamente qui già cioè a 300 metri sì. Di distanza è... Eh. Da un di idraulico un non funzionamento, i corsi d'acqua vivono scoperti, c'è una legge dello Stato su questa cosa. Ma c'è anche il parere del CSLLP lascia perdere queste cose. Però faccia prima una considerazione. Perché se no dobbiamo riaprire tutto il capitolo del perché non sono state seguite le indicazioni di conformità del Ministero, il CSLLP che sarebbe vincolante anche a livello europeo, lasciamo perdere. Qui bisogna trovare una soluzione che eviti uno scontro pretestuoso, perché già lo scontro c'è. Allora, tombinatura e espropri sono due punti su cui la legge a questo punto, per cortesia, visto che siamo in regime di deroga completa, a qualsiasi cosa, di sospensione della legge per Expo, allora per cortesia bisogna ragionarci, perché se voi non ci ragionate vi assumete tutta la responsabilità. Poi noi faremo quello Va che bene. possiamo. Okay. Lei ha citato per fare legge che funziona, e allora dal interviamo. punto di vista idraulico è o per Sono delle no. legge, per il fatto che è che... però faccia le due considerazioni e allora distinte, che poi vediamo sulla legge fare un'eccezione dietro l'altro, è e il percorso dall'expo, a si che si che non si può dire che non si può dire che non si può che non si Alberto dire che non non la non con del dei dei di di di eh, il ascolta con bone di Iona viene a spiegare in ma non delle acque che vanno in fogna al telefono un po' lui mi chiama anche qua io che devo fare ma lui lo conosco lei capisce la difficoltà ma se concettualmente si riduce tutto alla questione idraulica quando siete lì in via Iona dovete portarvi via l'acqua, perché non entrate nel fugone detto merlata che va giù di fianco al cimitero, passa no, no, no, sotto il caricamento. Il fugone merlata e guisa, guisa. ma stavo fiume. scherzando, in Guisa no, abbiamo sì, il divieto assoluto sì. di scaricare dentro, è già, è già in crisi il divieto idraulica. Il di chi? Divieto di chi? di chi gestisce il reticolo dello cioè, dell'autorità idraulica il, no, il consorzio la, ma no, ma no. idraulica. allora per cortesia cercate di calmarvi tutti esiste un'autorità idraulica l'autorità idraulica è l'unica che ha tutto il può. monitoraggio complessivo sui fiumi può. che sono in crisi o non sono in crisi in questa zona e sono va. in crisi va. tutti il magistrato no. del Poli Parma? Yes. Autorità idraulica no è la regione sì. per questo reticolo, però in questo momento sono tutti in crisi, in crisi e tutte intendo. le cose che non si va a discutere non si possono po po po po più non coprire, non, non, non vogliono non cose non tombinate. scarico Ed è stato tu... chiesto se è possibile. Ma certo, allora lei guardi i pareri, visto che siete bravi a guardare i pareri, l'autorità <coughs> idraulica dice... dice sì, no, siamo pagati per quello, essere cittadini tutti tutto il no, perché continuate a dirci un parere quell'altro, l'autorità idraulica ha proprio detto che lo scarico nel guisa nel deviatore Olona chiesto per collaudo cose può essere fatto solo quando c'è un livello molto basso e solo in certe condizioni ottimali cioè praticamente Pops. quasi mai chiediamo una deroga? no non si può perché va in crisi non sono vediamo, in pressione eh? cioè vuole Beh. che saltino i tombini per Milano perché quello mi è troppo pieno cioè di questo stiamo parlando, mi cioè, mi mi parlando. Mi parla. troppo salta ogni volta che piove il guisa è già sotto per loro è già in difficoltà il deviatore è già in difficoltà perché è sotto il sì. Eh, cioè, io mi fido mi dicono loro che sono tutti in sofferenza hanno danni per me no. No, then, noi li abbiamo cercato quando è pieno non, no, so sono non no. mi piace fare quello che dice scusi ma il guise quando piove non si può scaricare niente scusi il non è previsto. come prescrizione è vero che gli abbiamo detto che sono regolate in modo che quando il guisa è pieno non si può scaricare devi ancora l'ora mi ha detto che è molto profondo ma io non so dove finisca dopo il naviglio ha un imbuto e li tende a uscire quindi stanno diminuendo i carichi perché hanno avuto problemi l'altro problema è che abbiamo chiaramente tutti quando piove Scusi, questo canale, questa via d'acqua è compresa nello studio dell'Aico del 2003 del letto Olone Lambro c'è uno studio della questo canale d'acqua è compreso, la città è compreso la città in quello no. sull'azienda no, sì, e allora scusate sì, allora sei indipendente in il dato oggettivo il è questo no non è che indipendente se deve scaricare dentro un reticolo che è naturale idrografico naturale quindi loro hanno il progetto di dare il reticolo banale quindi se il reticolo banale non c'è altro quando c'è pioggia deve scaricare cioè tu puoi fare ma fra un po' prima non no, si può occupare gli insegnamenti che buttino l'acqua dentro le foglie per la non per l'acqua perché non si può continuare a riempire tutto d'acqua mandandola sotto non la€ è la pulizia e l'emergenza per quando il una grande pioggia potete scaricare dopo il metro potete scaricare Non metro mettono perché sono macchi poi viene Maggiora, buona, problemi, ma lo sai che lo, è, è Quindi quando che è uno ha questi lo lo sistemi devono essere regolati in modo che non si si entri si la, è la soluzione, la soluzione è depurare le acque, anche quelle dei fiumi, fiumi. Eh. Eh. perché eh. non c'è bisogno del villoresi eh. Non so quanto ci mettiamo, allora sono vent'anni che stanno Però Se si spendono i soldi in queste opere anziché nella depurazione sarebbero sempre in Il villoresi è del 1800 Camiglio ancora hanno sempre preso dai grandi vicini. Dunque con quel canale sulle ne regioni. La domanda è uguale eh. anche a voi, eh? da che parte siete. E, e è andate, è andate, andate. problema dell'inquinamento e sull'altra. Ce ne ho già dati abbondantemente. che ne ho già dati abbondantemente. questione ne sarà per l'agricoltura. Benvenuto all'Alpicino, ne sarà già nell'Ottocento. Ce ne ho tutta Va bene, dai, ci siamo capiti. Non è uno dove l'opera è il devo andare a eh, non è no, no, no, no, colore. Come... Mm. Fa senta... non farò niente di più. La mozza Monteiro la monza capire <ride> sull'idea. La mozza Monteiro l'abbiamo tenuta aperta. No, l'ho tenuta aperta. Poi sono arrivato. Chiaro Maggiore, l'ho aperta. aperta. L'ho L'ho aperta. aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho aperta. L'ho non è aperta. L'ho aperta. Venite <tell> a fare <tell> una però perché come non è, stiamo scherzando non c'è un collegamento tra canale e visa non c'è un collegamento facciamo un adesso puoi parlare eh ma punto, allora fatta <sussurra> anche tu, ce ne puoi lasciare. tu sei quello che guiderà la Monza Voltero io devo tenerla bene la battuta è sul canale, qui stai facendo quelli che credevano la nostra stessa, piazza 3 la domenica, quando vi dicono che sono i signori, che capo della che vi dico, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, per vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, eh, vabbè però questa storia deve anche finire una volta che io mi trovo a discutere in alcuni che noi abbiamo votato e non abbiamo votato vabbè ma infatti è facciamo più eh? guarda guarda eh, tu fai, più fai una dichiarazione in cui dici io l'ho votato l'ho sbagliato e mi ha capito la ho quindi ho sbagliato no, falla una dichiarazione che ho me lo ripeti tutte le volte eh, perché ricordati che la decentra è un testimone la solita oltre a Basilio Lizio la seconda che lo ha mezzo Grazie